Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacier Sphere e questa, in questa parte andremo ad affrontare la Frost Cavern. Che penso in italiano venga tradotta come caverna ghiacciata? Immagino caverna congelata. La nostra squadra è questa: Gudra, Talonflame, Haulucha, Noibat, Grey Ninja di Ash e Pikachu. Ok? Allora, la caverna gelata sarà piena di Pokémon di tipo ghiaccio, quindi non credo che voglia usare Gudra. Ma direi di andare di Talonflame e di Hawlucha a dare supporto mentre continuiamo ad allenare il nostro Noibat grazie al condivido esperienza. Direi a questo punto di mettere proprio davanti a Howlucia, anzi. Ecco fatto, andiamo. Eccola qua, Frost Cavern. Io vi ricordo che in descrizione potete trovare la playlist con tutti gli episodi di Pokémon Fire Rush se vi interessano. Direi anche di mettere un, un repellentino perché so che qui non troviamo Pokémon nuovi. Um, li troveremo forse uno nel ultimo piano della grotta ghiacciata, della caverna ghiacciata o della caverna congelata. Mi direte nei commenti appunto qual è la traduzione corretta voi che avete seguito l'anime. Ecco fatto, qui mi sa che c'è uno strumento invisibile, esattamente una Duskball. E proseguiamo Uh, che abbiamo anche un'infermiera per curarci, perfetto No! volevo quello strumento, torna qui, grazie Ok, è uno a cuore, utile per fare, ricordare le mosse ai nostri Pokémon Ok, mi ero già andato a curare i Pokémon ma l'infermiera va sempre bene Nothing is set in stone, niente è scolpito nella pietra, immagino voglia dire questo tizio questo gentleman, Weston. Combattiamolo. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo, come al solito, di mettere un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, contro Rotom, un po' tosta la cosa. Lui è Elettrospettro uh, Elettrospettro. Io manderei: Manderei Gudra. Proprio lui, sì, sì, anzi, proprio lei. Credo sia una femmina, sì. Ok, Thunderbolt viene berretto. E andrei poi di. Oltraggio Un altro Thunderbolt Fortunatamente non ci ha paralizzati Guardate quanto danno fa quel Rotom A parte che ha fatto anche brutto colpo Perfetto Ho luce a livello 41 No è abbatta a livello 28 Vorrebbe imparare Cos'è questo Whirlwind, Sarebbe turbine Ma anche no Ma anche no Non voglio avere quella mossa inutile nel mio party Allora qui si può salire? Si va al secondo piano, ok, allora aspettiamo. Prima andiamo a vedere questa zona qui. Con questo altro gentiluomo, Mentol. Che manna in campo Crocodile. Attenzione. Attenzione al Crocodile. Io direi di cambiare Pokémon e mandare Greninja qui. Ecco, pensavo di trovare Pokémon di tipo ghiaccio, invece sto trovando tutto fuorché Pokémon di tipo ghiaccio. Ok, ho usato iperraggio, quindi ora morirà. Surf. Poi deve ricaricarsi e di nuovo surf. Perfetto. Livello 43 per Greninja, livello 29 per Noibat. Prendiamoci questo strumento che è una iperpozione. E qui si scende. Si va nel secondo piano. Ok. Continuiamo allora a stare sul primo piano. Esploriamo per bene tutto già che ci siamo. Ecco fatto. Ripassiamo di qui. Andiamo invece da questa parte per vedere cosa c'è. Non perderà contro di me questa ragazza. Questo è un dungeon relativamente complesso. Niente di particolarmente ostico, eh. Però, anche perché avete un infermiera proprio all'inizio. Però ecco, state, state attenti. Allora, lui è acciaio spettro. Quindi sarebbe utile mandare in campo Talonflame. Doblade, evoluzione di Honedge Iron Head viene retto benissimo. Andiamo poi di Flame Charge. Ah, una bella difesa, eh, quel Doblade. Ah, godo. Perfetto. Ha firmato la sua condanna a morte. Andiamo di flame charge. Perfetto. E ancora flame charge. Perfetto. Auluccia è salita a livello 42 Abbiamo sconfitto anche questa allenatrice Ora dato che qui mi sa No non si va ancora giù Perfetto Qui c'è uno strumento Magari no Qui si va giù Ok Andiamo a sfidare questo allenatore Why are so many people in here? Effettivamente c'è un botto di gente In questa caverna congelata eh, Hai ragione Alain Quindi Graveler Andiamo con Brick Break. Finalmente un Pokémon Che Auluccia può affrontare Stealth Rock, va bene, ancora Brick Break. Noi abbatte a livello 30, ottimo, altro Graveler. Lasciamo in campo Polucha e andiamo ancora di Brick Break. Tanto immagino che questi Graveler abbiano vigore, quindi comunque due colpi servirebbero. Ed infine Carbink, tipo Roccia Folletto forse, usiamo Poison Jab, e infatti è normalmente efficace questo anger. Mi, mi sa che sarà normalmente efficace anche Brick Break, infatti. Beh, andiamo comunque di Brick Break che è Stub. Perlomeno facciamo più danno. Un bello veloce comunque carving come Pokémon, eh. Più veloce di Haulucha con 4 livelli in meno. Perfetto, battuto. Ora si può proseguire di qui e andare a battere anche questo lì. No, non è un allenatore, Ah, ci dà una Ice Rock lui, perfetto. Qui dentro da qualche parte è possibile anche far evolvere Eevee in, uh, in Glaceon, se volete farlo evolvere tramite livello, ma non ne trovo il motivo dato che comunque uh, si possono usare le pietre gelo. Comunque, iniziamo ad esplorare la parte più ad uh, ovest della caverna, quindi andiamo di qui e vediamo un po' cosa c'è. Allora, di là non c'è nulla, andiamo su di qui. Proseguiamo da questa parte. Ok, non, non sono dei puzzle molto difficili questi con il ghiaccio per ora almeno. Il repellente è finito, si sì, mettiamo un altro. Altrimenti ragazzi sarebbe un casino esplorare con i Pokémon selvatici qui. Quello è un karateka, Metterei davanti Talonflame per fargli fare un livellino. Quanto questo è un Pokémon di tipo lotta. Callade, sì, esattamente, tipo lotta psico. E si beccherà una bella acrobazia. Comunque come livelli siamo davvero perfetti, eh. Bello questo livellone di, di Talonflame, eh. Bellissimo. Ha fatto un livello anche il nostro Noibut. E al 31, piano piano sta salendo, eh. Piano piano stiamo riuscendo a tirarlo su. Ok, invece contro questo avventuriero io manderei... Oh Lucia. Salve, ti sei perso piccolo? No, non mi sono perso fortunatamente, Delmon che usa Relicant, attenzione acqua roccia se non sbaglio, quindi Brick Break dovrebbe essere super efficace infatti. Ecco fatto, e tirato giù anche Relicant, poi Raidon, si sì, cambiamo Pokémon e contro Raidon io manderei Kudra userei Aqua Tail. Dovrebbe essere super efficace per 4. E ucciderlo se non fallisce. No, attenzione. Resiste. La difesa di Roydon è effettivamente bella alta. No, ha fallito. Dai, Gudra. E niente, ti, ti meriti questa morte. Non dovevi fallire. Non dovevi assolutamente fallire. Allora andiamo di Talonflame. e andiamo di Flame Charge ah non è vero non è molto efficace perché non è tipo acciaio lui sono stupido è solamente tipo roccia cambiamo pokemon di nuovo e andiamo Greninja. Greninja. Tomp e andiamo di Water Pulse ok Noobat continua a salire di livello vorrebbe imparare Super Fang non è male eh Super Fang non è male Toglie metà degli HP del, del nemico. Io gli toglierei assorbimento. Perfetto. Qui sotto c'è uno strumento, prendiamocelo. Un repellente max. Proprio quello che abbiamo appena usato. Poi vediamo un po' cosa c'è qui sopra. Un altro allenatore, sfidiamolo. Ma nel campo, Prince. <ride> ha chiamato il suo Punkaboo Prince. Questo tipo. Va bene. Allora, andrei di Xisar, anzi acrobatics. Super efficace, addio. Poi Mewile. Tipo acciaio, lasciamo. Anzi, acciaio folletto. Quindi brick break comunque si prende in danno normale, sì. Vai ancora di brick break. Ah, speravo di un brutto colpo. Niente, anche Hauluccia ci lascia. Andiamo quindi di Talonflame. Piano piano i nostri Pokémon stanno venendo decimati Però ci sta, sono comunque allenatori relativamente forti questi eh, Hanno dei livelli giusti Non siamo over quindi ci sta Perdere un po' di Pokémon Allora, qui si va al terzo piano? Sì, Frozen Cavern, terzo piano Volevo però scendere un attimo qui e vedere cosa c'era lì sotto Forse da qui si arriva Sì, perfetto Ah, si esce si ritorna qui al primo piano. Perfetto, iniziamo ad avere un po' le idee chiare del posto. Andiamo già che ci siamo quindi a curarci dall'infermiera. Perfetto. E qui allora si prende quello strumento, immagino. Esattamente. Confidenza, eh? Confide. Uh, e si trova pure Ivelta, signori. Ivelta nella Frozen Cavern. Credite, proviamo a catturarlo? Beh, io direi di sì, assolutamente. Allora, mettiamo avanti Pikachu, tenteremo di paralizzarlo Andremo a salvare Ecco fatto E dai, vediamo come va Adesso riusciamo a prendere i Veltal Guardali che bello, davvero figo I, i, i, i, i due Pokémon leggendari di XY sono davvero belli eh. livello di design Tanto tanto belli Andiamo con elettro paralizziamolo Perfetto Ah, Roost lui. Mm. Mm. Sarà tosta. Anche perché tra l'altro è a livello 45, non so se l'avete notato. È un livello parecchio alto. Allora, mandiamo un altro Pokémon, magari qualcuno che possa resistere ai suoi attacchi. Bella, bella. Chi può essere? Boh, forse Gudra. Gudra magari può resistere un po'. Vediamo se riusciamo a prenderlo, eh. Allora, lui mi sa di Pokémon veloce, quindi magari un Fastball potrebbe andare bene. Vediamo. Non penso sia un Pokémon particolarmente pesante, a dire la verità. Raga, raga, si gode, si gode. Preso al primo colpo. Pokémon distruzione, Pokémon tipo buio e volante. Perfetto, salviamo subito. Ecco fatto, abbiamo preso quindi anche i Veltal senza colpo ferire e abbiamo tra l'altro esplorato anche la terza quindi uscita del primo piano della Frost Cavern, quindi ora siamo praticamente sicuri di dove si va avanti qui abbiamo fatto tutto, torniamo su ed eccoci qui. Frost cavern, secondo piano. Dobbiamo andare al terzo, quindi passiamo da questa parte. Allora vediamo un po' cosa c'è qui. Il Repellente è svanito, no, non ne metto un altro perché qui dentro potrebbe esserci un altro Pokémon nel terzo piano che dobbiamo prendere. e intanto, Intanto ecco, volevo cambiare Pikachu dal primo posto però non ho fatto tempo. Qui si può trovare Memoswine, se vi interessa. Molto figo da prendere. Allora, io mettere davanti questo punto Budra. Che deve salire un po' di livello. Qui, questa è la pietra Gelo, mi sa, dove potete far evolvere appunto il buon Ivi Inglesion. Ok, qui c'è un puzzle da fare, forse, ma nemmeno più di tanto. Anata Wanani Ga Itsuyo ka Voi avete capito cosa ha detto? Io no. La, la, la mitica Gabrielle. Allora Gudra contro Medicham mm. mm, Non è che è anche tipo No non è tipo folletto lei È tipo eh, psicolotta Psicolotta andiamo di oltraggio Ah la fa mega evolvere Cacchio Fortunatamente è stato Fortunatamente è stato vendetta dopo di noi Ok Bella lì Bella comunque la mega evoluzione di Medicham. Livello 42 per Gudra. E abbiamo sconfitto anche Gabrielle. Eh, sì, sì, esattamente. Come dice lei. Allora, qui torniamo giù e andiamo a sfidare questi due esattamente. No, volevo andare nei Pokémon, ecco qui. Eh, lo facciamo con Gudra e Talonflame, vai. Don't get in my way. Incazzatissimo questo. E vedete che stiamo piano piano finendo la Frost Cavern. Vedete, all'inizio sembrava un po' complessa, ma in realtà con calma l'abbiamo fatta tutta. Allora, io andrei di Thunderball, non credo, no? Mm. Farei doppio focus. Farei doppio focus su Scrafty, con Acrobazia e... Perfetto, no, ok, pensavo morisse. Beh, appunto, nel caso morisse, eh, nel caso fosse morto, Aquatail sarebbe andato contro Grumpy. Però vabbè, abbiamo fatto bene a fare doppio focus. Attenzione: Power Gem mi ha shottato Talonflame. Caccherola. Allora, proviamo a mandare Noibat. Dai, proviamo a mandare Noibat. Vediamo come se la cava nella sua prima lotta. Ah, hanno altri Pokémon per loro, mannaggia. Io userei l'oltraggio allora. Iniziamo a farlo oltraggiare. Mentre andrei di... Acrobazia. Su. Tron. Zenhead Bat, che fortunatamente non è morto, ma morirà ora. Niente, Noi Bat non è ancora pronto per lottare evidentemente. Allora, mandiamo ma Lucia. Andiamo di Acrobazia su Tron. Così da tirarlo giù. E l'oltraggio finisce su Gramping, perfetto, già confuso, peccato. Allora, dato che si è confuso, beh, speriamo che non rimanga confuso e che usi Drago Pulsar, però nel frattempo noi andiamo di x -Histor. Tanto Intanto Drago Pulsar non colpirà nessuno, no? Gudra vorrebbe imparare Maledizione, no, non credo. Flying Pass? Cos'è Flying Pass? Una mossa nuova? C'è una mossa della sesta generazione? Eh? Mi sa di sì perché è una mossa molto da sumo molto da lottatore. Molto da lottatore, non sumo Da Luciadores. Um, This move is fighting and flying type simultaneously. Sì, è evidentemente la sua mossa peculiare. Cosa faccio? Gliela insegno 95% di precisione, però 100% di, di potenza. È figa, eh. Parecchio figa. Io Gliela insegnerei, dai, mettiamogliela. È la sua mossa tipica. Ok abbiamo battuto anche questi due quindi Direi di andare un secondo a curarci Già che ci siamo, che siamo qui Ecco fatto Altro Pokémon selvatico Beh giustamente non abbiamo messo il uh, repellente Ed esce un Eevee Interessante Eevee Qui nella Frozen Cavern Anzi nella Frost Cavern Continuo a confondermi Allora Snover. Nel frattempo, ragazzi, ditemi anche come avete passato il, il capodanno, le feste. Ditemi, ditemi, perché questo video uscirà dopo, appunto, il capodanno. Io invece lo sto registrando un po' prima, perché ovviamente durante il capodanno e ultimo dell'anno non è che avrò molto tempo per registrare, quindi mi sto preparando dei video da, da far uscire poi nei giorni successivi. Qui troviamo una scizzoride, ottimo, e per arrivare lì in fondo mi sa che basta... Fare così esattamente. Allora, qui sopra c'è qualcosa. Sì, c'è uno strumento, uno zinco, Beh, volete lasciarlo lì? Io no, vediamo se c'è il Pokémon che ci manca. No, continua a riuscire, Ivi. Mannaggia Livie. Qui abbiamo un altro lotto in doppio, ma abbiamo anche un altro Pokémon selvatico, ed eccolo Bergmite, il Pokémon che ci manca. Andiamo subito a tirargli una Quick Ball, come vedete ho fatto un bel po' di scorta. Perfetto, preso anche Bergmite. Dovrà catturare un altro tecnicamente per farlo far evolvere in Avalug. S Chunk Pokémon. Ok, frammento di ghiaccio, immagino se ho pezzo di ghiaccio Pokémon. Allora, lotta in doppio di nuovo. Abbiamo un avventuriero e un Karateka, io metterei, proverei a far combattere di nuovo Noibat sinceramente, deve iniziare a farsi rossa la E lascerei Good. no no Gudra però con Noibat non va bene, mettiamo Paulucha, qualcuno di veloce che possa far fuori subito un Pokémon Nothing will stop me E questa è la fine della Frost, Uncav della Frost Cover, mi sa guardate che lì potrebbe esserci l'uscita If I'm a trainer and I battle you when I see you, why I have not battled the black belt over there? Esattamente, questa, no, non so se avete eh, capito la frase in inglese, ma l'ho detto. Se io sono un allenatore e ti, ti, devo, mm, ti devo battere, ti devo, devo lottare con te appena ti vedo, perché non ho sfidato allora il cintura nera che era di fronte a me che stavo guardando? Eh, misteri di Pokémon ragazzi, misteri di Pokémon. E parte la sfida con Kenji e Brent, Brent, ok. Mm, e Gurdur. Due Pokémon tosti da affrontare, eh. Allora. Andiamo di Acrobazia su Gurdur. E... E, e, e... Mmm... Una batrona che possa fare molto contro questo Pokémon. Cambiamolo. E mandiamo Talonflame. Tanto l'esperienza se l'è presa. Ecco fatto gurdur viene one shottato, perfetto. Talonflame sale di livello. Attenzione! Che culo questo Progupas, mi ha fatto un male cane e in più mi ha... cioè, va bene, mi ha pure paralizzato Talonflame. Andiamo di Flame Charge. Flank Press, ecco l'attacco di Olucia. Siamo riusciti a portare un doppio focus, cioè mi ha paralizzato tutti, ragazzi. Mi ha paralizzato tutti. Niente, Oluce è rimasto. Cioè Talonflame è rimasto paralizzato, quindi non può fare molto. E andiamo ancora di Flame Press e Flame Charge. Niente, paralizzato di nuovo. Flame Press fallisce e è andata così. È andata così, questo Probopass ha ucciso due dei miei Pokémon migliori. Ha avuto culo con le paralisi, eh, cioè mi ha paralizzato tutti. Allora, io manderei a questo punto... Kudra, anzi Noebat, proviamo con Noebat. Ah, giusto, devo mandarne due. E mandiamo a questo punto anche Kudra. Allora, allora... Acrobazia, anche se non è molto efficace. E... Oltraggio. Ok, l'importante è tirarlo giù. Perfetto, non battaglia a livello 35 e si va. Ho fallito. Bene. By all logic, I should have fought the Black Belt. Sì, effettivamente, da, da logica del Pokemon, dei giochi Pokémon lui avrebbe dovuto combattere contro il Cintura Nera. Lo stava letteralmente guardando. Comunque, usciamo dalla caverna e siamo alla fine del percorso 17. Ci sono altri due allenatori, però mi sa. Forse tu non sei un allenatore, eh? Ah, ce l'hai fatta ad attraversare la caverna? Ti meriti questo. E lui ci dà la, la glalitite. La glalitite, ok. La glalitite. E incontriamo un memo swine Contro Noibat. Non, non conviene molto fare questa lotta. Noibat scappa. Scappa, Noibat. Noibat, non ti conviene fare questa lotta. Scappa. Vattene, bravo. Allora. Tu sei una natrice, vero? I can't see anything out here. Giustamente non c'è nulla qui, quindi non è che non riesci a vedere nulla a te, non c'è niente uh, Entra Rotom Ok Ok Rotom Andiamo con Bite Sì vabbè ma che danno mi ha fatto? Minchia Allora io ho già tre dei miei Pokémon morti Contro Rotom posso mandare solo Gudra e posso usare oltraggio. Eh, ecco qua, si prende un bel po' di danno con oltraggio. Peccato non essere riuscito a ucciderlo in un colpo. Ma va bene comunque, almeno il primo suo Pokémon è andato, ne rimangono solo due. Allora, Cryogonal, si prende un altro oltraggio in faccia, vero? Sì. E Cryogonal va giù in un colpo. Perfetto. Udra si confonde ma va bene così. Butterfree cambia un Pokémon e mandiamo in campo Greninja. Strano vedere un'allenatrice con Butterfree alla fine di Kalos. Molto strano, però apprezzato. Userei raggio. Super efficace. E addio Butterfree. Una battaglia tosta, eh? Assolutamente! E siamo arrivati ad Anistar City! L'esplorazione di Anistar City la faremo però nel prossimo episodio, perché adesso noi andiamo a, a curarci Pokémon, ecco fatto! E per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito anche questa puntata fino alla fine vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito di commentare facendomi sapere come avete passato le feste quest'anno tra Natale e Capodanno e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!